Salve, salve, salve, oggi siamo in una nuova mod. Review: intanto sta facendo buio. Quindi metto il time set ecco qua. Ora non è più buio, bello. Oggi siamo in una nuova mod qua. Non so perché non mi ha caricato i cosi che avevo messo. Siamo nella Alexis Mob. Che prende una mob che aggiunge un'infinità di animali belli e brutti per esempio lo squalo è molto brutto pure gli insettoni grossi c'è cioè la zanzara e molte cose brutte ci sono molti molti molti animali possiamo metterli tutti che ne so però sono tanti ma iniziamo a metterli e un po' ecco ci stanno pure i topi molto belli tutti questo qua è l'orso è molto bello l'orso pubiccio niente l'antilope c'è la gazzella coccodrillo le mosche il um, come si chiama il um, uccello minuscolo che sì. e poi c'è il um, la felmincia molto bello ci stanno pure animali mistici tipo per esempio quel serpentone grosso più grosso Che sto fatto? aiuto pure gli squaloni martelli C'è il gorillo La zanzarona che è molto brutta I vermi che schifo E i serp. Qua dovrebbe essere un tardigrado gigante, è molto difficile, poi c'è lo squalo martello, l'aragosto il drago di comodo e la, la scimmia, quella là bella, quella cappuccino così non lo so che la chiamava la cappuccino ma che ci sta continuiamo a prendere lo squalo che sta morendo malissimo lo squalo è giustamente morto poi c'è la rana mutante molto brutta c'è il cervo c'è lo slime strano il procione il blob fish che è un po eh va bello la foca è bellissima la blatta che non voglio neanche avvicinarmi e poi c'è qualcosa che ha preso danno, non so perché Continuo, continuo Poi c'è pure l'elefante Elefante gigantico Continuo, continuo a prendere Ah, oltre ai coccodrilli ci sono pure gli alligatori mi Poi c'è Qualcosa, non voglio neanche parlarne che è tipo un boss video, una mosca mutante è mosca man poi ci stanno i phantom i corvi tartarughe vabbè le aragosse gigante e poi questa è la parte delle cose mistiche ma che cosa so mamma mia allora li a prendere di nuovo ci sta questo coso che è fatto di basalto poi ci sta questo qua che è il girino mu l'ornito papera perché no l'ornito ring un uh, orso koala un uh, Topo, no, come che si chiama il topo quello strano, vabbè. Il canguro. No, la balena. Credo che sia una balena, spazzate, una balena. Sì, una balena spiacciata, una sì, una spiacciata E poi c'è una formica che. Perché sono così grandi le form... come Com'è possibile? Non è normale. Questo fa. Continua a prendere tutte cose poi questi animali si possono pure addomesticare. Poi c'è il... il Vabbè. C'è l'aquila, un tigre, una um, mosca ancora più grossa, mosca, formica, zanzara. Poi il verme del void che è un boss molto potente, più forte del wither. Lo shark dite polipo perché è un virus cioè non è un virus è un essere che ti entra nella vescica il polipo poi ci stanno le, le lezioni degli animali questo coso che serve per attirare le zanzare faccio così tutto così eh, poi noi attira le zanzare non ci stanno più zanzare quindi non attiro eh, poi che sta le banane si trovano negli alberi queste qua te le danno le zanzare questa qua mh, sempre le zanzare si possono prendere i lobster cioè le aragoste poi stanno delle armature tipo quella di quella di coccodrillo eppure eh, quella di ara non so perché si può prendere mh, molte cose col secchio molti animali si possono pure addomesticare dandogli le, le robe che vogliono tipo che ne so al tipo che ne so a sto coso gli piacciono i pesci tu gli dai un pesce e, e tu addomesticato beh non, non so se gli piacciono i pesci un, un esempio uno che so bene come si addomestica e dove è che sta ecco questo qua la monkey con le banane questa è una banana Questa è la banana Ecco qua, addomesticata la banana Vieni scimmio Se viene eh. Questa qua è molto bella come mod Questa cosa Questa cosa è bellissimo Molto bello, molto bello la buccia di banana questi cosi sono gli scarti delle come si chiama delle scimmie che lasciano a terra e tu puoi scivolare se sei in survival è molto bello come cosa molto bella molto bella poi ci stanno le creme quelle là che ti danno i cosi gli slime c'è vera c'è la carne della ragossa credo che no no del cervo del cervo no la costa il sombrero perfetto tur tur tur tur tur tur tur tur e' bellissimo il il ma... ma... ma... ci sta pure il cabello il capello Il cappello da cowboy isha mamma mia è molto bello un po' che sta più Stanno pure i dischi, così le molli suono e metto in giù che box. Ah, gira dischi, se è vero in italiano sto io. È molto bello. Sembra di Undertale. aspettavate Là, la balena sta morendo intanto no, ora voglio cercare di uccidere quel verme uccidere col verme vieni qua ferme stupido verme quanto fai schifo cioè vedete l'ho colpito tre volte non si è fatto niente Di vedi di vedi quante volte lo sto colpendo Mamma mia è, è troppo potente questo uso Poi si muove pure in aria Quindi peggio ancora Questo coso se non mi sbaglio Si trova nell'end È un secondo boss Dopo l'end dragon È molto più difficile da battere È potentissimo Tipo un shock cioè vedete lo sto colpendo e non gli faccio niente Poi crea pure i portali Mi ricorda un, eh, un così, Dauntless che crea i portali È fortissimo Vabbè eh, Questa qua era la mod Non c'ho nient'altro da dire eh, Si possono pure addomesticare Basta che c'ha il libro vedete qua stanno tutte cose parla di tanta roba tanto. tante robe parla Eh vabbè poi ci stanno i blob fish. che si mangiano pure e ti danno un avvelenamento perché è proprio schifo l'olio di pesce che odio che schifo non so perché me lo bevo. Siamo yes. pure il burger del canguro cioè insomma stanno molte cose c'è pure questo coso eh, eh, si sì. cioè te lo dà il verme quello grosso quello spettrale sono dei blocchi bellissimi non mi ricordo se li possa cioè no è tipo vetro credo c'è pure la bottiglia di lava Cioè, molte cose ci sono, molte. Ci stanno pure le pozioni di resistenza belle. Aspetta questo qua. Resist eh, ah, capito cos'è. Questo qua invece te lo dà pure. Il uh, void warm, um, non quello grosso. Stanno molte cose belle. mini shark attacco un shark poi ci sta qui nel metto, c'è non nel metto mi sto facendo l'armatura di pesci ogni pesce ha un pezzo suo e poi c'è non solo i pesci tutte cose qua tipo così questa qua l'armatura della Lexus questa strana è bellissima questa mod è molto bella molto bella poi mi metto un hamburger perché si sì. buono buono allora ci dovrebbero stare altre cose Questo coso è bruttissimo. Dovresti... Oh, eh, mi ricordo, o attirare gli scarafaggi, quelli brutti, quelli giganti, o um, spawnali tuoi gli scarafaggi, bruttissimo. Aspetta, ma cerco. Scarafaggio. So, Dove il bug? il bug dove non trovo il bug mm. questo qua è morto, no oh. devo farvelo vedere ah che cosa brutta questo qua è fortissimo se ve lo trovate scappate e poi fa proprio schifo fa schifo sta roba via mamma mia T come si muove tutto così no bleh, fammi andare a vomitare cosa brutta io ancora sto cercando il coso no sarà foca e eh, questa la balena niente ah il diavolo della tasmania poi il polpo quello mimico Vabbè Ho fatto vedere tutte le cose che ci sono eh, Non so che farvi vedere più Quindi direi eh, Adios Però prima metto giorno Ci salutiamo Al coso Se lo riesco a trovare Credo che si trovi da quella parte ok faccio un taglio uh, ci rivediamo quando l'ho trovato niente non riesco a trovare più il punto non è giusto non lo trovo più e um, ora che si fa ehm um, vi devo salutare sotto la pioggia no mamma mia come magia sta scomparendo uga uga uga vabbè uga uga non c'è più la pioggia mamma mia eh che devo fare faccio un buco ci metto questo coso qua ecco qua 18 euro pure no non sono sotterrati ecco qua ora sono sotterrati e eh, vabbè eh, qua nel nulla nel vuoto vi dico cioè, non so che dirvi, dico ah, alla prossima di Os eh, come dovrei dire salve colpa di, di, di questi cosi che ora sono scappati perché non trovo più il punto dove stavo prima niente non mi posso neanche tippare perché mi ha tippato qui non so il perché vabbè direi no perché ho messo vabbè direi che ci vediamo domani alle 14 sempre ricordati ricordatevi sempre alle 14 capito ok ciao